Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui ancora a parlare di operatori telefonici, sì perché come sapete l'arrivo di Iliad ha scombussolato quello che è il palinsesto degli operatori telefonici e continua a farlo, ma come continua a farlo? Nel senso che eh, oltre alle offerte pazzesche con cui è diventata famosa appunto Iliad, eh, l'altro punto di forza è sicuramente la dicitura che abbiamo nelle sue offerte per sempre Davvero, è questa dicitura che ovviamente rafforza quello che è il servizio di Iliad. Che oltre all'offerta che andiamo a pagare, sappiamo che sarà così per sempre, eh, e tutto questo ovviamente ha portato eh, tanti vantaggi appunto all'operatore Iliad, eh, ma dopo sono arrivati ovviamente altri operatori virtuali e Kena, operatore virtuale di team, aveva anche lei introdotto eh, la dicitura per sempre appunto per fare concorrenze e cercare di concorrere alla pari con Iliad ma adesso è tornata sui suoi passi e ha tolto la dicitura dal suo sito per sempre. Infatti se andiamo a guardare le homepage di Iliad abbiamo ancora questa dicitura per sempre per davvero mentre Kena l'aveva ma adesso se andiamo a guardare invece la nuova eh, homepage non c'è più questa dicitura. Perché? Perché tutti gli operatori stanno eh, al contrario di Iliad stanno andando contro tendenza ancora più di prima eh, rispetto ad Iliad che ovviamente aveva questa dicitura mentre gli altri non l'avevano ma in maniera ancora più assurda nei nuovi contratti eh, viene appunto specificato che il prezzo aumenterà seguendo l'inflazione quindi avremo un'offerta ed un prezzo iniziale che sapremo già che non sarà più lo stesso andando avanti nel tempo quindi capite che è ancora più assurdo perché già prima non mi garantivi il fatto che il prezzo era per sempre magari mi aggiungevi un euro a caso due euro a caso eh, durante il periodo durante il passare del degli anni no? eh, ma adesso invece ci viene proprio specificato nel contratto che ci sarà questo incremento continuo nel tempo ed è veramente assurdo che Iliad continui a darci questa garanzia eh, e gli altri operatori non siano in grado né di darla ma addirittura di dirci no non, non ve lo do per sempre anzi vi aumenterò il prezzo d'ora in avanti eh. Pazzesco. ovviamente questo riguarda eh, i nuovi contratti non i contratti in essere anche se eh, state attenti perché tanti operatori eh, con il gioco di offrirvi nuove quantità di giga eh, voi andrete a ristipulare un contratto che conterrà questa dicitura e manco lo sapete fino a quando poi vi troverete il prezzo lievitato eh, nel tempo è davvero, davvero assurdo e soprattutto anche i prezzi sono già in aumento già da marzo eh, soprattutto per alcuni operatori tra cui tre che ha già dichiarato che ci sarà un aumento di prezzo di circa di 2 euro e poi con la dicitura ovviamente eh, che il prezzo aumenterà con l'inflazione al contrario di Iliad che invece continua a dirci per sempre per davvero e lo trovo pazzesco perché comunque da un operatore eh, abbiamo addirittura un servizio incredibile oltre alle offerte perché comunque Iliad ci continua a dare delle offerte pazzesche adesso siamo a 9,90 con 5G incluso e in più è possibile attivare questo 9,90 con 5G incluso eh, 150 giga eh, anche per chi è già cliente Iliad non solo per chi eh, subentra adesso come nuovo cliente eh, è tutto gratuitamente eh, questo upgrade è davvero interessante perché altri operatori si sì, magari fanno determinate offerte ma solo se si è nuovi clienti se si arriva da altri operatori virtuali e via dicendo mentre loro questa offerta ce la danno anche se siamo già clienti di avere 990 il 5G eh, sembra una stupidata ma è sicuramente un'offerta incredibile per quanto riguarda questo operatore e questo è un altro di quei video che faccio eh, per quanto riguarda il mondo degli operatori telefonici perché è un Mondo davvero assurdo. Eh, si va in due estremi cioè Iliad è arrivato ha dato una direttiva su come eh, comportarsi verso i propri clienti, eh, gli altri operatori anziché seguire quella linea stanno andando addirittura all'opposto, una sorta di missione suicida perché vuol dire ancora di più di prima eh, portare i clienti verso eh, Iliad. Kena aveva tenuto botto con questa dicitura per sempre che però alla fine ha gettato la spugna anche lei e ha mollato e probabilmente andrà a inserire anche lei nelle diciture del contratto che il prezzo sarà eh, diciamo in aumento seguendo l'inflazione eh, quindi boh, non lo so eh, vi aspetto qua sotto voi nei commenti per sentire la vostra opinione al riguardo cosa ne pensate di questa scelta degli operatori telefonici tra cui anche quelli virtuali come Kena di abbandonare la possibilità eh, di essere dei rivali, se chiamiamoli così, se mai fosse possibile di Iliad. Quindi, ragazzi, questo era solo un video per informarvi che sta succedendo questo. Che eh, veramente c'è una, diciamo, una rivoluzione all'interno del mondo eh, della telefonia mobile e che eh, solo un operatore sceglie una strada, tutti gli altri ne scelgono un'altra verso il burrone. Secondo me, perché missione suicida. Quindi, se questo è il mio piccolo video informativo